La propaganda è un'arma estremamente moderna, molto evoluta, molto attenta e che commette anche degli errori, commette anche degli azzardi. Molti li stiamo anche pagando, alcune credenze, alcuni eh, luoghi comuni sono ancora vivi adesso e so, nacquero tra il 14 e il 18. Una certa idea che si traghetta, non so, dei tedeschi, dei francesi, dei russi ad esempio, no? che ancora sono dei luoghi comuni, nacquero attraverso un attento lavoro straordinario pieno di mezzi che si operò in quegli anni. Ad esempio vi fu un risultato straordinario che poi portò anche all'ampliamento dei stati belligeranti quando un ufficiale inglese dei servizi di propaganda pensò bene eh, di eh, abbinare ad esempio due foto, una che eh, faceva vedere delle ossa di animali e una che faceva vedere eh, dei corpi umani e eh, le fece pubblicare in vari giornali e dicendo che i tedeschi utilizzavano le ossa no, per fare il sapone, cosa che i tedeschi ne hanno combinate ma questa cosa non, non, era, non, non ha senso diciamo. Il luogo comune è ancora vivo ancora oggi, no? questa cosa provocò una tale indignazione che ad esempio in Cina dove vi è un culto dei morti molto raffinato, almeno prima della rivoluzione culturale, e, dichiarò guerra alla Germania, nonostante la Germania era dall'altra parte dell'emisfero e non gli aveva fatto grandi cose. Alcune cose durano ancora adesso. Una visione, ad esempio, poi sapete la prima guerra mondiale è la continuazione poi della sua eh, altra faccia, che è la seconda guerra mondiale, molti luoghi comuni ci sono ancora ora, molte visioni, ecco. Eh, il senso, ad esempio, anche che avevano alcuni popoli della precisione o della capacità o della fantasia. Queste sono delle suggestioni che sono rimaste ancora costanti. Ne abbiamo anche pure nel 2014. Per esempio? Beh, ad esempio, una certa idea che abbiamo dei tedeschi, mi sembra che sia molto, eh, molto persistente. E in particolare da queste parti forse i popoli cosiddetti slavi, una sorta di antipatia per la loro ferocia. Certo, qui c'era il l'IMES, qui correva il... Confine naturale già da, dai tempi dell'antica Roma, e qui eh, la contrapposizione, qualcuno ha scommesso una contrapposizione, soprattutto i potenti ovviamente, non i poveri.